Siamo all'inizio di un tempo molto particolare, l'Avvento che ci porterà al Natale. In che modo possiamo viverlo proficuamente, eh, la preghiera, l'attesa, per poter accogliere nel cuore il Signore che viene? Sì, mi è sempre piaciuto eh, pensare all'Avvento come ai vetri colorati e tersi, eh, dei grandi rosoni delle cattedrali medievali che gettano fasci di luce dentro, dentro alla, alla chiesa eh, perché eh, perché l'avvento eh, insiste a farci vedere la luce che viene da oltre il nostro ambito l'avvento è uno sguardo che si alza verso l'oltre è una è l'attendere, la, aspettare l'arrivo, l'arrivo del Signore Gesù, bambino a Betlemme, riviviamo nella liturgia quel momento della vita di Cristo, quel mistero della vita di Cristo, ma anche l'arrivo ultimo, definitivo, quando Egli verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, come diciamo nel, nel, nel Credo. Quindi, stagione eh, limpida, tersa, breve, eh, ma con un contenuto grandissimo perché, perché ci, spinge, ci spinge oltre. Allora ecco la preghiera, ecco il silenzio, ecco la il rimanere svegli è eh, la, la grande parola di Cristo che risuona nel tempo di avvento. Vigilate, vigilate, state svegli, non lasciatevi opprimere dal sonno, dalle ubriachezze, dagli affanni della vita. Cioè guardate all'essenziale e l'essenziale è lui che è venuto, che viene continuamente nei sacramenti, nella sua parola e che verrà alla fine dei tempi. Grazie.